sono fotografie di ragazzi defunti che si presentano con le loro voci e che talvolta inviano perfino oggetti, i cosiddetti apporti. Sì, però non gli ha detto una cosa importante, che il figliolo è morto in mare, sì. capito? Non l'hanno più ritrovato, però lui manda tutta roba marina, stelle marine, conchiglie, cose, tutto dal mare. Prima mandava dei, mandava dei pezzi di corallo pezzi di fantastici, di corallo, grossi. Una sera... Eh? Se guarda da ridere, no, da piangere c'era anche mia moglie, ci mandarono due pezzettini di corallo, di corallo. uno rosso e uno bianco Come e dissero quello bianco è per babbo quello rosso è per mamma e infatti io l'ho preso e l'ho appiccicato qua giù ecco, questi qui sono un po' di apporti tanto per darsi un'idea, vedi, queste sono tutta roba che ha mandato Alessandro sono tutta roba di mare, vedi ma questi, vedi, sono tutti apporti Coltellini, vedi, Così cose, questi, questi le manda Maurizio, il marito di Costa era fissato coltellini. per i coltellini, no? Lui mandava sempre questi qui. Queste invece le manda Teresa e quella di Torino. Lei fa quasi tutta questa roba qui, queste sferine qui. E... Sono tutti diciamo, dei messaggi, delle prove per dire sono io, sono di qua. Sì, Come sì, sì. E, e' quello no, che... È quello, che... Sì. Signor Pace, secondo lei come è spiegabile un apporto? Eh, come può spiegarvi un apporto io? Come gli si spiega? Qualche cosa che casca, che c'è... Eh? Eh? Okay. Okay. No. Che viene tolto sì, da una parte... Che da Sì, che viene da una parte e dall'altra, però allo spirito, no, quando gli si è domandato ma se te questa cosa non la trovi dall'altra parte, lui la può costruire? Sì, sì, lui, lui può tutto. Se lui ha bisogno di fare un regalo a qualcuno la può costruire, però se vuole qualche cosa che è un apporto lui normalmente le prende da un'altra parte. Non so se mi spiace, come ha appeso la rosa a lui e gliela ha portata qua. Eh? Vieni qua. Sì, è arrivato? Venite, so Che roba è? Sì. Eh? Posso? Com'è? La prendo? Sì, la prendi, la prendi. Che roba è? E, sembrerebbe un petalo di... Di, di che cosa? Di rose, eh, no? rosa? No? O di una viola, uno sempre vedi? Eh. Eh. Que se quella c'è una pante, che quella da una parte. Quando vedi, ci nasca la roba addosso, ti viene. Tanta roba cascherà anche stasera. Facciamolo vedere a chi se ne intende. Non eh. so se è no, forse io, è sì, sì. Sì. Sì. Sì ah ne ha uno anche là sulla spalla cioè, ah eh, baci baci ne hai una sulla spalla guarda un po' dove? Dici un Guarda. Le comunicazioni si sono concluse. In sala c'è comprensibilmente grande emozione. Si trovano degli apporti. L'hai presa? Anna, vieni qua. Vieni qua. arrivata adesso questa, l'ha vista? Sì, mentre parlavo con lei guarda, è uguale Una la stessa, stessa misura lei, lei alcune madri qua. ci mostrano la fotografia del loro figlio scomparso e alcuni apporti addirittura poi nella prima seduta ho avuto un apporto che lo posso mostrare, eccola qui, è una foglia di giada fatta a mano, perché l'ho fatta esaminare da un orafo, praticamente che riprende il disegno che egli ha sulla tuta nella foto che ho portato che avevo dietro con me per far conoscere il viso di mio figlio, esattamente uguale. Ah, con Back in Italy, we were given unique access to film one of Bacci's private seances. But Jim, now you have to sit somewhere and sit, not in my back, not in my back, somewhere that you can... Yes. Despite the loss of this camera, we were allowed to continue using this night shot camera to record the seance, which took place in total darkness. <laughs> As the séance progressed, the medium went into trance. <sighs> we were hoping to capture what visitors to Scholes said they had witnessed. The levitation of solid objects. However, minutes later, we were asked to switch off the night shot camera. But secretly, we kept it running. And what we captured was truly astonishing. This heavy oak table rose into the air. But levitations were not the only phenomena we witnessed during these séances. Like the school experiment, visitors to Baci's center say they have received apported objects. This woman is one of them. This is an apporto that I received at the center of Baci. At the center of Baci, these things happen often. And it's incredible. One could say one, they have put them there, they have invented it, but it's not like that. Because whoever has lived it knows that this is true. Once again, we were permitted to use night shot cameras in the hope of capturing the arrival of an apport. We were not disappointed. With the medium entrance, the camera crew were astonished when, out of nowhere, they felt these flowers falling on them. <laughs> With the lights on, people reacted in amazement at just how many flowers had appeared. This one has gone in his head. As they collected them, we continued our filming. You see, it has been Although we saw no signs of trickery, this seance was not conducted under controlled conditions. Therefore, critics could claim it was possible for someone to have thrown the flowers into the room. But apports which have a specific connection to departed loved ones frequently appear at the center. Connections that Bacci has no previous knowledge of. Sempre la prima sera. Mi è arrivato un apporto, una foglia di giada, di questa grandezza, identica alla foglia che mio figlio aveva sulla tuta della foto che io ho portato quella sera per far conoscere mio figlio ma che nessuno ancora aveva mai visto. Identica. This woman said that a single red rose was apported into her hand. She was also convinced it came from her dead son, because every week, she told us, she placed an identical flower on his grave. As impossible as it sounds, could this rose really have been sent from the other side? Vittorio. Vero Marina? E sei tu che hai risvegliato le coscienze delle persone? Lui è meglio che la vuole vivere. Io invece vado a un tratto. ci sono. a ah, sì? lei. La sua figliola, quante volte è venuta? No, ci sono. Fagli vedere le fotografie. No, quello ho capito. Quello è diverso, un po' diverso. A me me le facevano anche in casa Unici sì. e una a te oh. Madre mia, grazie no, a Grazie Brava, Grazie Grazie Grazie Grazie Che tanto ce l'hai? Vabbè, o se becco, le ho da lei Wow, che passava Questo lo dico amore russo, eh Guarda <sussurra> i colori Tiempodemisterio.com in busca <sussurra> de la verdad